Il bambino si identifica, trova la sua identità attraverso gli occhi della madre all'inizio. Lui non sa chi è. E questo è il primo condizionamento che noi riceviamo. Nel momento in cui la mamma ci guarda, ci tocca, ci avvolge con la voce, Ci ama, ci fa sentire accettati, apprezzati, amati, riconosciuti, compresi. E questo è per me, non tutti vi diranno questo, questa è la mia valutazione immediata. Il secondo bisogno è la relazione, creare relazione, perché attraverso questa relazione noi iniziamo a sentirci. Primo di esistere, è la nostra esistenza. Se una madre non guarda il bambino, il bambino non sa di esistere, sente dolore, ma non sa a che cosa è dovuto. Allora il secondo bisogno è il bisogno relazionale e il terzo bisogno è quello di autorealizzazione questi bisogni sono uguali per tutti gli esseri umani in tutto il mondo come vengono soddisfatti è diverso e cambia a livello culturale ok? per cui il nostro benessere, quello che vi ho fatto sentire per un secondo prima, è relativo a queste tre realtà. Bisogno, avete mangiato stamattina, per cui il vostro stomaco è pieno, avete riposato più o meno bene stanotte, siete coperti, avete i gol già, le i bisogni biologici sono soddisfatti. I bisogni relazionali, siamo qui in cerchio, ci guardiamo, siamo simili, abbiamo degli obiettivi molto vicini, siamo venuti tutti qui alla rive, qualcosa ci accomuna, che bello, non sono pazzo come nel sistema che quando parlo di queste cose mi dico, questo è scemo, no aspetta, i vecchi amici che non vi capiscono più, sono dei rami secchi ragazzi, ma non perché loro sono rami secchi sono i vostri rami secchi sono stati utili De Mello dice grazie perché abbiamo ballato assieme questa sinfonia grazie adesso vado a cercare qualcun altro con il quale ballare questa nuova sin sinfonia non è perdita Ciò che lasciate non è perdita, è ciò che non fa più parte di voi. Potrebbero essere anche compagne e compagne, perché avete un senso del benessere diverso. Io sono stata sposata, ho avuto altri due compagni, ma con Antonio... Abbiamo sognato, abbiamo costruito, abbiamo camminato, abbiamo litigato, abbiamo discusso, ci siamo massacrati reciprocamente, ma abbiamo camminato assieme. Li amo tutti, quelli di prima. Li amo come persone, grazie per ciò che mi hanno dato, grazie perché mi hanno permesso di arrivare qui. Fanno parte di me ma non sono più nella mia vita è passato spesso noi viviamo nel passato abbiamo paura del futuro e ci perdiamo il presente e sapete che presente è uguale a dono? present dono ed è un dono che abbiamo ogni secondo della nostra vita e allora usate questo dono, siete qui, siete vivi, avete attorno una meraviglia unica, avete attorno persone, se non proprio nel vostro appartamento, ma ci sono, terzo bisogno, autorealizzazione, Sentirsi, cosa vuol dire realizzarsi, come fai a realizzarti, a me hanno insegnato studia eh? perché così troverai un lavoro, mi raccomando io forse sono stata una delle prime, indipendente eh! non devi dipendere da tuo marito Autonoma! Cacchio se sono diventata autonoma! E che nel frattempo mi sono persa i pezzi. Sono diventata tanto autonoma che non chiedo a nessuno. Mi è difficile oggi chiedere. Anzi, mi è più facile guidare. Eh, ma forse gli altri non vogliono farsi guidare da me. Allora, cosa vuol dire autorealizzata? Per voi scollocarsi è un percorso di scelta, scollocarsi è un percorso di consapevolezza, scollocarsi è un percorso di conoscenza di sé, scollocarsi è comprendere quali sono i nostri bisogni e al di là del livello culturale che noi abbiamo e ognuno ha il suo, parlo anche di dove siamo nati in che famiglia siamo nati che famiglia ci siamo scelti che lavoro ci siamo scelti <coughs> comprendere che oggi non siamo più quelli di prima come facciamo a cambiare sapete c'è una frase che tutti diciamo e che da un lato è bellissima e dall'altro è bruttissima eh sì, ma gli altri mi devono accettare così come sono. Vero! Falso! E allora adesso vi do un'altra chicca. Come fa una cosa ad essere vera e ad essere falsa? Perché non siamo più cose, siamo più cose Perfetto, ma gli altri mi devono accettare così come sono, con le mie cose belle e le mie cose brutte. Vero? Perché se il cambiamento è continuo una cosa può servire dopo un po' non più. Ok. Da loro ti accettano, però sono liberi di cambiare strada. Ok. Se bene. Perché bene. la mia realtà non è la realtà dei Io sono libera di cambiare. Benissimo. Ma io vi do un'altra cosa. Vi ho detto che faccio riferimento sempre ai bambini. La bussola del vero e del falso. Del giusto e dello sbagliato. Noi la chiamiamo di matarigna cultura è culturale certo. la bussola di madre natura è un altro. Sì, sì. è piacevole spiacevole inutile, dannoso sì, sì. spontaneità no, De no sp del, bambino, sì. del bambino del bambino fino a 8-9 mesi sì. ragazzi perché dai 9 sì, mesi in avanti sì. l'abbiamo già fregato sì, sì, sì. perché a livello sociale noi dobbiamo rispondere il bambino che piange di notte, il genitore è imbarazzato perché sta disturbando qualcuno. Sì, sì. Gli altri dicono che non è niente. È lui che si sente in imbarazzo. Sì, sì, sì. sì. Oh. Ok, allora, piacevole, spiacevole, utile e dannoso. Quando una cosa l'ho sempre fatto per tanto tempo, e fino a un certo punto mi è stata utile, perché in effetti ho lavorato, forse ho messo via anche dei soldi, mi sono comprata la casa, ho fatto un mutuo, che era quello che volevo. È utile? Sì che è utile. Io voglio avere una casa perché i miei genitori mi hanno detto a pagarla a fine, dai pensa quanti soldi dai via regali con la stessa cifra ti fai il mutuo peccato che non mi hanno detto che la casa non era mia fino a che non l'avevo finita di pagare ed era delle banche e io lavoravo per le banche mica per me mutui di 30 anni ragazzi ah, ci sono 30 e passa anni di differenza è una vita 30 anni di mutuo ok ma l'abbiamo fatto non so quanti di voi ma molti l'hanno fatto e sono stati felici di farlo Io sapete che sento molta gente che dice vorrei farlo se sì, non la casa non riesco a venderla quando venderò la casa cambierò vita perché così ho i soldi e quando venderò la casa quando? Sì. Come? Come, perché? Perché? Oh, e se nel frattempo è il vecchio noi ci chiamiamo tempo di vivere. Il tempo di vivere è ora, il tempo è l'unica cosa che non abbiamo indietro. questa è fondamentalmente una paura di Non lo so. Le scelte sono sempre sane, l'importante è che siano certo. scelte, mm. a me non interessa cosa voi sceglierete di fare, non è magari l'ecovillaggio la vostra strada, se per voi è piacevole e entrate nel vostro benessere, è la scelta migliore per voi, non esiste una scelta migliore in assoluto. Mm si è tutti insieme quindi si fa una scelta comunque di benessere per stare insieme dobbiamo avere la stessa visione quello che ha detto ieri Jenny se non abbiamo la stessa visione difficile che stiamo assieme visione mission eh? Entrambe le cose, perché la vision è facilmente condivisibile, se noi guardiamo le vision dei vari ecovillaggi sono tutte molto simili, non è che Vision e Mission insieme. Allora, sì, possiamo essere uguali, no? No, anzi, per noi la ricchezza è la diversità, non ce ne un all'altro. Il punto è, se nelle nostre diversità siamo forze centrifughe o centripte, andiamo verso il gruppo, andiamo verso l'individuo. L'individualismo o l'individualità? mettendo al centro noi stessi eh, ma allora è egoiso è il tutto e niente mm. per mm. arrivare a questo equilibrio che è armonia non è equilibrio mi contestano spesso questo uh, l'equilibrio per me io lo visualizzo come una bilancia mm equilibrio un asse di equilibrio è sto così e non cado né di qui né di là l'armonia è armonica è alti e bassi è suoni sono anche suoni diversi che si armonizzano diversi, che si armonizzano nell'insieme e creano questa cosa meravigliosa che è una sinfonia di suoni diversi, no, no, no, no. armonizzati fra di loro. Il è Il movimento, video. non è staticità. No, no, no, no, no, no. Come faccio io, persona, individuo, a entrare in contatto con altri, creare questa relazione se io non conosco me stesso? Come faccio? O, conoscere se stessi non è così semplice, non avviene dall'oggi logico mai. E allora non ci muoviamo mai, arriviamo 80 anni, forse non ci conosciamo neanche, allora stiamo fermi lì. No? No. È la volontà al cambiamento, è l'intento. Una delle cose che noi abbiamo scritto nella nostra mission è io so che gli altri non faranno del male ma so che non lo faranno con l'intento di farmi del male non è facile quando uno ti attacca tu ti sei attaccato a vita. Il passaggio successivo è mi hai fatto male, ma io so che non l'hai fatto per farmi male, ma perché è dentro di te. È un po' quello che dicevo io nel se servizio. Se il punto non è il dolore che io provo, il punto è comprendere da dove. Arrivo andare verso questo dolore, questa fatica ed è un impegno. Allora, iniziamo a farlo con noi. Questo. Partiamo da noi. Quanto ci vogliamo bene? Da accettare anche i nostri limiti. Voglio una comunità, ma non sono capace di usare un bagno in dieci persone. È una cagata ragazzi. <ride> e c'è chi sta in bagno due ore che stia tre minuti allora iniziamo a riconoscere i nostri limiti e scegliamo come possiamo superarli e iniziamo a farlo ora mentre non abbiamo ancora una comunità mentre non ci siamo ancora scollocati da un lavoro per chi non si è ancora scollocato se non, voi non iniziate a prepararvi ora perché volete arrivare là per cui quando troverò il posto quando troverò il gruppo quando troverò non so che cosa mi licenzierò E quando mi licenzierò avrò i soldi per comprare, per uh, dare un piccolo anticipo per comprare il terreno. Nel frattempo dove vado a vivere? Sì. Ok, c'è l'inverno anche lo diceva ieri sì. Edoardo. Sì. Eh? Ragazzi, sì. Sì. sogno, vado a sì. vivere in tenda e poi io, io Gabriella, mi devo vedere in tenda. Quando mi cade la goccia qui. Quei <ride> vestiti sporchi del sì, cantiere. Ok. E magari come qualcuno, a noi uno, che se non mangia all'una o e un quarto, impazzisce. Eh sì. eh, è pronto? Quando mangiamo è pronto? E che se lo prepara, Anche non no. mangia nessuno. Anche no. Ok. Allora... Il senso sono le piccole cose, noi guardiamo le grandi. Wow, che bello! No. Quanto conoscete i vostri limiti? E quanto siete disposti ad ammetterli? Al di là di moglie, figli, cugini, nipoti, pinco pallo, eh. voi? No, non posso perché i bambini piccoli. No, non posso perché i bambini grandi. No, non posso perché.. No. A volte dico delle cose e la gente non mi capisce e capisco Come si fa? Cosa vuol dire amore? a Al di là dell'amore, che è l'amore che ci deve in amore all'interno di una coppia amore rispetto ai figli cosa vuol dire? per voi eh? non per me iniziate a conoscere iniziate a guardare voi stessi cosa vi voglio? quanti di voi dicono devo andare a lavorare? Tu lo dici? Okay. Okay. E se io ti dicessi, ti dicessi, sei tu che scegli di andare oh. a uh -huh. okay. casa? Okay. Hai ragione. E chi ti ha detto che si può vivere solo in una casa con la fetta? Ci sono persone che vivono sotto i ponti. Mm -hmm. sì. ci sono persone Cosa che, che faccio, sì. ok Subbattito. si può vivere in un modo diverso ci hai sì. pensato? Sì. sono tutti che ci sto pensando sì. Sì. è questo e il senso mi sto chiedendo come fare ad accettare un estraneo in cambiamento perfetto oh. devi conoscerti e qui vi do il senso ho parlato di lavoro, perché ritengo che la questione lavoro, economia e gruppo siano le cose più importanti, cioè le difficoltà più grosse che noi andiamo ad affrontare. Bene, partiamo dal lavoro. Il lavoro, come faccio a pagarla a tutte le bollette? Capisco. Ma se questo è un mio problema, siccome sono là, nel mio benessere, che volo, là ero, felice? no allora da là voglio arrivare qui non scappo dal lavoro ci sono persone che basta, non è cosa più, domani mi licenzi e lo fanno e c'è gente che li ammira e io dico no non fatelo quello è un via d'A mm -hmm. È un via d'A Se l'obiettivo dove andare non vai verso Ok non vai verso Come fate ad andare a Milano Se non sapete che volete andare a Milano E quando ci siete Se non c'era scritto il cartello Milano è perché vi è scappato quel treno Non l'avete visto Cacchio, Ok allora Lavoro, voi state scegliendo di lavorare? Scegliendo tutti di lavorare perché? Perché volete pagarvi l'affitto, pagare il mutuo, pagare le bollette, mangiare come volete voi, uh, comprarvi il cellulare? Vi inviterete a tirar fuori i vostri cellulari e a vedere quante ore del vostro tempo di vita sono andate in quel cellulare? vi inviterei a guardare in casa vostra quante ore del vostro tempo di vita sono finite negli oggetti inutili che avete attorno, quanto il televisore che ci dà delle notizie stupende ci è costato quanto tempo io spendo col tele davanti al televisore a guardare il telegiornale e non guardo negli occhi il mio bambino, mio marito, mio figlio e la mia amica. E quanto tempo di vita ho utilizzato per andare a lavorare e comprarmi i quattro salti in padella. Perché non ho tempo! Che cacchio! E poi il sabato e domenica devo pulire la casa! E sai la casa l'ho fatto io ragazzi, ve lo sto dicendo perché è mio! Ero piena di soprammobili! Ma piena! E per pulirle dovevo sollevarli, pulire sotto, sollevare le E che cazzo? <ride> Quattro ore del mio tempo, mi sono accorta, 40 anni, che avevo 40 anni, perché non riuscivo a fare le cose velocemente come facevo prima. E ho detto, cacchio, sono invecchiata. Rallenta, rallentate, prendetevi il tempo. Allora, il lavoro lo volete fare? È una vostra libera scelta per permettervi tutto questo. Molto di più del bisogno biologico perché noi, per nutrirci, possiamo mangiare un pezzo di pane e un bicchiere d'acqua, ci sono tante erbe commestibili, ma noi mangiamo i salti in padella. C'è qualcosa di mezzo fra qui e qui? E io, non di, io, Gabriella, mi sono detto «No, io non voglio mangiare pane e eh, acqua». «No, non voglio neanche i quattro salti in padella». «In mezzo cosa c'è?» «Io ho butto. <ride> «Eh, ciao! Ok. Ma no, io voglio mangiare il gelato, un giorno sì, un giorno no. Voglio la, la pizza. Mi togliete una serata al ristorante dopo che lavoro tutta la settimana?» Le ferie? Allora, se la mia è una scelta di andare a lavorare, che faccio per... Non perché devo, perché voglio pagare questo, pagare l'altro, pagare l'altro, pagare l'altro. Ok, quadro. Bene, questo è il mio quadro. Cosa posso cambiare all'interno di questo? I vestiti, ragazzi. Aprite i vostri armadi. Vi potete cambiare tutti i giorni per un anno di fila. 365 giorni all'anno. questo punto di vista. Ok, ok. No, non vero. No, ma è chiaro. Te Adesso pareti. ti dico, sono avanti. Ma non è vero che sono avanti che poi io sono arrivata dopo no. il camion non so fare poi di questo non so 7, 8, no. 9, 10 it, mi là, cambio 10 fatto? giorni di fila mm. per cui tengo 10 siamo. cambi no non è vero sto 5 giorni uguale mm. forse posso ancora ridurre no ma vediamo e lì mi faccio la scusa ragazzi le scuse sono noi siamo bravissimi con le scuse mm. E eh no ma non posso mica buttare via la roba perché e poi domani me ne vado a comprare dell'altra lì se non ingrasso e non dimagrisco e eh, mi va bene no? 42 paia di pantaloni neri e casomai si bucassero ma poi quando si bucano non si butta via la roba, mi tuccio, questo deve avere, ecco, c'è un buchino, ma io l'ho cucito, eh! Non si può buttare via, dai, è uno spreco! Contraddizione! Sono eh? i ricordi effettivi. Poi ci sono i ricordi effettivi, quello è l'altro campo ancora. Ok, vi sto parlando di un'area della vostra vita. Una, il lavoro. Come potete diminuire le vostre ore di lavoro e guadagnare il tempo di vivere ma non solo di vivere di progettare la vostra vita di conoscervi col gruppo con il quale volete andare e eh no ma sai 4 anni noi siamo partiti in 2 siamo diventati 4 siamo diventati 12, 15, 20 siamo tornati in 2 non abbiamo tempo di vederci Come ce la ma quando il lavoro, la distanza, i figli, i nonni, le zie, i cugini. Non so mica non gli dare il compleanno di mio cugino. Ecco, eh? eh, mia mamma ci rimane male. La famiglia è la cosa più importante. La famiglia, la famiglia con la F maiuscola. Ok, allora, campo lavorativo. Scelte. Scegliete cosa volete fare. Oppure, continuate a lavorare eliminate un po' di superfluo, stupido, cose di cui non avete bisogno e iniziate ad accantonare soldi più velocemente, se questo è il vostro obiettivo, non ve lo consiglio, ma va bene. Ok, lavorate meno e vivete di più da oggi. Trovate soluzioni ai problemi, soluzioni è vado verso... Come faccio a licenziare? Scrivo un letto, mi licenzi. Come faccio? Lo faccio! Ok, e questo è uno. Eh, ricordi affettivi, relazioni affettive. No. Ma ah, le okay, ho sempre i vestiti. Anche, ma non solo. Ai vestiti poi è veramente facile staccarsi. No, ma c'è di più. Le persone alle quali voglio dire cosa penseranno di me, soprattutto perché è giovane, cosa penseranno di me e poi i poverini, chiedete a Simona dei suoi genitori stamattina ci leggeva il messaggio di, tuo, di suo padre dopo due anni, ancora tutto bene? <ride> Come dire, un giorno di questi mi risponderà no io già la risposta pronta. Te l'avevo detto! Hai tenuto il conto alle caide, Qualcosa da parte per te casomai non andasse bene lì? Il padre di Simone. Ok. I genitori, i compagni, i compagni, i figli. Affettivi. Che sono secondo me l'ostacolo, uno degli ostacoli, uno su, degli no, ostacoli più no, grandi no, sono no, i ricatti. Cioè affettivi. il lavoro secondo me è una cosa che uno... nel senso se ne libera abbastanza facilmente, infatti non è uno, se ne libera abbastanza facilmente, però le cose affettive sono le cose... Okay, è un che è il lavoro più pesante? Come con i tuoi amici dipende sai il lavoro che ti piace eh, tanto, con i le le non sai eh, se è se questo è fatica, il punto non sai se... quella eh, che dice il lavoro mi la pesa pianta, eh. se è così il lavoro non eh, mi pesa il lavoro mi piace il lavoro qual è? lavoro c'è la schiena più volontaria fatta per le cavolate diceva o per le ferie l'altro non è il lavoro l'altro è fare le cose azione io la vedo così però il legame affettivo è quello che è molto, secondo me, è molto più duro da, da decidere, no? Capisco. O da, da fare far com la comprensione dell'altro, creare comprensione dell'altro. Quando c'è un legame affettivo è, è difficilissimo. Mi spiace, non abbiamo questo potere sugli altri. Ah, sì, sì. Per questo che vi ho detto, dentro, ma se è la moglie e il marito, lasciamo fuori i figli in madri se è la moglie e il marito e io mi sono resa conto che dopo 40 anni, 30 anni di una determinata vita, oggi i miei bisogni sono diversi, sono diversi nel senso che ne do, proprio perché mi sono risvegliata dai condizionamenti ricevuti che i condizionamenti non sono qualcosa di sbagliato in sé, il fatto è che noi non li mettiamo più in discussione, ce li è andati e oramai sono degli assunti. Ad un certo punto ci risvegliamo, lampadine, ma forse non era quello che volevo io, eh? A me avevano detto devi guadagnare, devi essere indipendente, devi cosa, non devi chiedere niente a nessuno. Io l'ho fatto fino adesso. Però capisco, non è quello che volevo. Non è che mi soddisfi più molto. Mi sacrifico? Come fanno? Io lavoravo con i miei genitori fino a 40 anni. Che una catena di milioni e a me è piaciuto fino a 40 anni, giuro per me andare a lavorare era una meraviglia era, mi divertivo, mi piaceva mi piaceva la gente con la quale stavo ad un certo punto è cambiato qualcosa nella mia vita i miei genitori come fanno poverini devono assumere delle nuove persone non è possibile non è hanno fatto tanto per me fino a questo momento. Pensa, non ho neanche dovuto cercarmi un lavoro, ce l'avevo già ripronto. Però come faccio a dirgli che cambio vita? Per me è stato anche come faccio a dire vado via da Milano e vado in campagna. 40 km di distanza. Wow! La loro bambina ha 40 anni se ne va da Milano mio padre aveva comprato le case vicine nello stesso quartiere 100 metri ci salutavamo dal balconteo okay. e eh, non ce l'ho mica fatta ragazzi mio padre ha detto va bene vuoi andare in campagna va bene vendiamo tutto vengo anch'io e <ride> io non sono stata capace di dirgli di no ha preso una casa 800 metri piscina, parco e non sono mica stata capace di dirgli no, pa... era bella grazie, <ride> era bella poi gli amici si divertivano venendo a lavorare peccato che mio marito non era molto di vedere io ho contentato di farlo e mio marito poi mi sono separata non si sa bene guarda che te Forse perché io la sera, anziché stare con mio marito a quel tempo a vedere la televisione, pulivo i fornelli d'acciaio bellissimi e dovevano essere splendenti. Perché io sono una maniaca dell'ordine. E passavo le serate a pulire. Forse questo. Forse davo priorità sbagliate. Gli affetti, che posizione occupano nella nostra vita? Come mi pongo con gli altri? Vi ho parlato di genitori, vi ho parlato di marito con il quale ho fatto due figli, e ho detto Allora, per cui importante. Che cos'era in quel momento? Chiedo io. E non sapevo dove dovevo andare, se dividermi fra i miei genitori, mio marito. Il lavoro eh, mi piace, non mi piace. Ok, ordine dentro di noi. Cosa voglio per me? Ma sei egoista? No! La vita me l'avete donata. La vita è un dono. I nostri genitori ce la donano. Noi la doniamo ai nostri figli e loro mi facciano un po' quello che vogliono ma come fanno a farne quello che vogliono perché avete così difficoltà perché forse per troppo tempo qualcuno ha scelto per voi e voi neanche lo sapevate Separiamo la nostra vita in aree e iniziamo a lavorare su queste aree, non per lavorare all'esterno, per lavorare all'interno. Iniziamo a comprendere che i tre bisogni principali, prioritari, sono bisogni biologici, bisogni relazionali e di autorealizzazione quando io ho soddisfatto questi tre sono là sono nel mio benessere e all'interno di quel benessere cosa ho fatto di queste aree della mia vita ci hanno incastrato in regole risvegliamoci e stabiliamo le nostre regole torno a dire non ce n'è né di giuste né di sbagliate ci sono le vostre regole per voi... Okay, io adesso mi fermo e dite voi... Fatevi una cosa lui, Parlare di priorità. Quindi, come, quale può essere il modo giusto di cercare di mettere insieme le diverse priorità all'interno di un gruppo? Nel senso, ovviamente io ho le mie priorità, lui ha le sue. Se dobbiamo vivere insieme, come se ci sono qualche, qualche indicazione per cercare di metterle insieme, non so come dire, anche solo non so, esercizi o cose su cui lavorare? Non direi che c'è un esercizio, eh, ti direi qual è la priorità di ognuno all'interno della scelta. Allora io ti faccio questo esempio, io veramente non sono più quella del, dei lavandini dei fornelli puliti ma nella mia natura che mi sono creata c'è l'ordine io vi garantisco che qui non c'è ordine mai non adesso perché ci siete voi che siamo in tanti non c'è mai è una cosa cronica l'unica camera fatta è la mia il letto è l'unico fatto poi mi prendo per il culo perché ho misuro è fatto il la pendenza della cosa <ride> e quello è la mia, il mio eccesso eh, qual è la priorità fra comunità e ordine io passo davanti a quella sala dove giocano i bambini tutti i giorni credo che in due anni ci sarò infatti a dieci volte a me fa male io quel disordine, per me è veramente tanto. Io la mattina quando scendo e vedo roba su tutto il tavolo, per me non è risvegliarmi, è aprirmi a una nuova giornata di pulizia. Nel presente. Posso incazzarmi? Per me è una priorità l'ordine. Ci ho provato? Non ho tenuto niente. Posso andare a confrontarmi nei cerchi emozionali? L'ho fatto. Ad un certo punto qualcuno mi ha detto Ah, ma potevi dirlo che per te il problema era l'ordine? Non lo sapevo! Cacchio mi conosce da un po' di anni, ma va bene. Ho provato a parlare di valori cosa vuol dire per me ordine per me ordine fuori e ordine dentro è pulizia è rispetto perché se io pulisco la casa quando arriva gente e sono d'accordo a maggior ragione vorrei che si pulisse nel rispetto nostro non nell'apparenza questo è il mio concetto non è giusto o sbagliato eh? è il mio Ho ottenuto risposte, sì, no, forse qualche momento, dipende, comprendo che i bambini hanno bisogno del loro spazio, comprendo che i bambini sono stati, i bambini sono ordinati per natura perché sono schematici, hanno bisogno di riti, ma evidentemente sono stati condizionati al non ordine. Per cui comprendo che i bambini lasciano in viso Bene, cosa posso fare allora? La mia priorità può essere loro. Metto sul piatto qual è la mia priorità, il mio valore, ciò che io ho dalla comunità. Questa scelta di vita è più importante di loro quando arriva un eccesso per me e per gli altri no io metto in ordine perché loro vivono bene nel disordine no, scusa no, su una comunità ci sono no. delle regole non so noi non abbiamo regole noi eh, andiamo in eh. responsabilizzazione è diverso sai mm. perché non ci sono le regole? regole perché le regole eh? Avere regole sull'ordine comunque sarà bene. Sì. Ragazzi, sì. Me, io vi eh, capisco. No. No, no, no, ma, per eh, ragazzi, invece. aspettate, no. è di nuovo una questione. Aspettate, aspettate, siete in una cedratura solo ed esclusivamente sulle regole. Le regole portano alla ribellione dalle regole. Eh. Mm. Sì, io posso, lo sappiamo, possiamo fare una lista il lunedì, lava i piatti la Gabriella, la sera questo, lista. Però eh, considerate che siamo una piccola comunità, non siamo giunti. Ma proprio okay, qui, quando si è meno, gente. e quando si è meno c'è più, cioè più casino. Eh. Quando si è in tanti invece c'è certo più Perché in tante ci sono le regole. Le regole hanno anche bisogno di un organo di... Eh, come dire, che castiga, che. Di, di... E, se uno, da qualche parte, sicuro, e se uno va fuori dalle regole, eh, cosa gli fai? Lo punisci? Onestamente, io da vivo nel mio piccolo eh, lavoro nell'azienda di famiglia, ognuno aveva nel proprio reparto di macchine utensili, aveva il suo isoletta felice, un casino micidiale. Ho dovuto delocalizzare il tutto per avere un po' di ordine. Adesso si lavora meglio. Ok. Tutto eh, questo, eh. Allora, non ascolta. Dico che. Ascolta. Io, io ti capisco e ti dico: hai ragione a un determinato livello. A livello umano, noi qui mettiamo al centro la persona, il senso dell'essere e la crescita e la responsabilizzazione di ognuno. Se io non abito il bambino, da piccolo, a non sentirla come regola ma dall'esempio allora io vi posso dire che Pietro non sempre, io faccio, a lui faccio sempre il letto ci sono stati dei giorni ero alla rive sono tornata, Pietro mi ha messo sulla scrivania un biglietto non mi sono rifatto il letto io, perché tu fai tante cose per me ragazzi per me è quello tutto il disordine è stato cancellato è stato cancellato allora e qui lei ha parlato di quali sono le mie priorità se mi fai questa domanda se mi dici è giusto ti do ragione è giusto quello che mi hai detto è giusto avere le regole io non ragiono sul termine, sulla bussola lì ma la mia cultura io ragiono sulla bussola lì ma io non discuto che sia giusto vi sto dicendo quelle che sono le vostre priorità ragazzi non sto dicendo che siano giuste le mie le mie, quello che io scelgo di fare è utile per me quello che, di, di cui vi sto parlando è conoscete voi stessi Conoscete voi stesse. Per fare la scelta giusta. Per fare giusto. la scelta. Perché le scelte, se io conosco me stessa e sono rigida, come lo sono stata, non chiedevo a nessuno di pulirmi i fornelli. Ma ho perso il tempo di relazione. Ve l'ho portata come esempio. Perché la mia priorità erano quei fornelli e quell'ordine, svegliarmi la mattina così col fornello pulito nel frattempo penso il marito che andava con le altre donne Posso fare un esempio per, per vedere se riesco a capire con lui queste le, le radici venete perché magari prendiamo una lingua Cedini sono di Verona quindi con figli ah, botte Allora, eh, io al momento vivo da sola quindi non devo confrontarmi con nessuno su regole e non regole ci sono le regole e sono... non le regole eh, quello che faccio è quello che decido di fare. Eh? È il tuo sì. stile di vita. Allora, eh, in linea di massima preferisco avere la cucina e il bagno in ordine perché è meglio così, perché mi ci trovo a mio agio, perché è meglio quando torno a casa dal lavoro trovare le cose al posto giusto e, ed avere già i piatti puliti e tutto. Però nel 50% così per dire una cifra che non vuol dire niente cioè adesso che non è una statistica dei casi mi capita di avere di capire che ho delle cose più importanti da fare per cui quando mi alzo la mattina faccio colazione in fretta, mollo lì tutto e me ne vado e, quando, e questo è provato da quando avevo vent'anni e quando torno la sera mangio e lascio il piatto e il giorno dopo quando ero all'università così ci accumulo vicino un altro piatto e accanto ci sono i libri che sto leggendo sottolineati con il libro degli appunti è vero che è disordinato e in quella parte mia di testa simile a Gabriella se ci penso trovo che non, non va bene, però ci sono delle altre cose importanti da fare e siccome in questo momento sono da sola, aspetta, così mi va. Questa stessa situazione ce l'avevo quando vivevo con otto persone e avevo vent'anni, però avevamo vent'anni e vent'anni è facile avere gli stessi ritmi, per cui avevamo il periodo in cui il tavolo della cucina non c'era posto per mangiare e il periodo in cui cucinavamo. Chiuso. ma ritorno al punto di adesso, quello che io mi chiedo, e una delle cose su cui sto ragionando in questo periodo, è ma se io decido di dividere la mia casa grande in questo momento e vuota, perché tutti sono andati per loro a destinazione a dividere con qualcun altro, dov'è che vado a cercare la mediazione? Perché se io faccio il disordine, la mattina in cui ho qualcosa di importante e lascio tutto in disordine, la sera in cui sono stanca e non metto in ordine. Magari a lei dà fastidio e viceversa, però io parlo dal sapere che io per prima non ho una regola, ho un'onda oh, che va. E questo, e vi faccio, adesso lei ha fatto questo esempio, fatto io lungo. vi dico quando Antonio è venuto a vivere da me, che vivevo da sola, in 220 metri quadri di casa, ho dovuto svuotare gli armadi, c'è stato il suo spazio per il lavoro, ok? Il suo ordine è diverso dal mio. Come faccio a gestire? La priorità in quel caso è facile. È l'amore. Cazzo se è facile l'amore. I primi Buon sei senso. mesi. I primi sei mesi! Fermi! È l'invagimì. I primi sei mesi! E dopo mi inizia a rompere i coglioni perché hai cumuli di vestiti lì sullo servo muto che serve per spogliarsi la sera non serve per la e... Soluzione, uno da fatto, uno dall'altro ecco, e tanto. Ecco, bravo, bravo, è questo. Va tutto bene, va tutto bene. Nell'amore, va tutto bene, la comunità è amore la comunità non è solo innamoramento ed è qui l'altra cosa noi pensiamo di saper amare noi ci innamoriamo amare è crescere assieme amare è un passo dopo l'altro amare è agito io ho fatto i primi anni della, della mia storia per cui si parla di 20 e 20 anni fa ho fatto un corso l'amore è come alte l'amore come dono. l'amore come alte l'amore come dono. non si è presentato nessuno l'ho ripresentato diverse volte l'anno successivo non, non l'ho mai messo in atto il terzo anno uguale alla fine ho detto basta tutti gli altri corsi mi funzionavano alla grande eh e allora sono andata in giro ho fatto un'intervista ho detto scusate ho fatto questo perché ma perché noi sappiamo male certo. sapete come l'ho cambiato il titolo la seduzione <ride> ho fatto 22 edizioni edizioni pieno c'è una scuola cambiamento dei titoli, dei workshop c'è una scuola sì è vero È e... conoscere le esigenze della gente questo è il punto ma torniamo noi priorità grande cappello vision cosa sto facendo perché lo sto facendo quando sono là come mi vedo mi vedo in mezzo alla gente o mi vedo da sola mi vedo sorridente mi vedo ad abbracciare poi io vi ho aggiunto vi hanno fregato il pezzo di torta ve l'ho aggiunto quello è la torta, il disordine, eh, qualunque cosa sia. È Ma è normale! Certo. Ma è assurdo pensare alla casa del mulino bianco sì. dove anche la gallina non sporca. E i bambini sono perfetti dalla mattina alla sera e i genitori sempre sorridenti. Balle, Felicità. Ok. Le tue priorità se riesci a comprendere quelle che oggi sono le tue priorità nella tua vita da single o da persona in coppia e queste sono le tue priorità ah, che vai, in che va, cosa sei va. disposta <ride> non a cedere perché si tolta se le chiamiamo rin se io rinuncio all'ordine è una cosa che mi pesa, se ho un scelta non mi pesa. Il mio cervello se gli dico sto rinunciando all'ordine, sto rinunciando a qualcosa che per me è importante. Se si forma una coppia, uno di Milano e uno di Roma. Sistema. Roma è un grande dirigente lui, lei Milano, segretaria, pochi, poco stipendio basso, stanno assieme per un anno, e eh, ma dai, adesso mettiamoci assieme, sposiamoci, condividiamo che chi va via, eh, dai, io guadagno di più, per cui è meglio che tu ne venga via. Io ho sentito persone che dopo 4-5 anni mi hanno detto faccio la mediazione anche di coppia, um, ma io per lui ho rinunciato ragazzi se è una rinuncia non fatela se è, una rinun è una scelta in quel momento era più importante l'amore che il tuo lavoro hai considerato il lavoro non prioritario ma questo non vuol dire che non fosse importante per te se hai rinunciato a quella che tu chiami indipendenza, eh, possibilità di crescita, di realizzazione nel mio percorso eh, lavorativo, di quei di là, eh? non farlo. Come ha detto lei, le priorità cambiano nella vita. È il momento di cambiarle, forse nel momento in cui scegli di andare a vivere in comunità e non di vivere da solo il due. Forse queste priorità. O forse no, ma non sono certo io a poterte ottenere Quanto vale per te una determinata cosa rispetto all'altra? Questo è il senso. È da qui che parlo, dalla vale scelta che io faccio. Scusate, troppo disposto? Sì. Grazie una cosa collegata all'ordine e rispetto alle scelte. E io sono una disordinata cronica e ho capito che probabilmente non potrò mai essere ordinata. Però quando vivevo in comunità gli spazi comuni erano sacri, per cui io li mantenevo in ordine. E mi sentivo molto frustrata a stare tutto il giorno a mettere a posto, a pulire tutte queste cose. Dopo aver vissuto pertanto in comunità e comunità diverse non ce la facevo più mi sono presa uno spazio di un, di un anno di vita da sola e adesso mi rendo proprio conto, lo sapevo però è bello perché cioè, ci vedo proprio tutti i passaggi di come tutte le cose che lascio in ordine io eccetera mi occupano ancora più tempo perché prima magari Arrivavo a casa, dovevo scaricare la macchina. C'era qualcuno che magari mi dava una mano a scaricare la macchina e siccome gli spazi erano pochi, mettevo già in ordine. Adesso accumulo perché ho altro da fare. Perché poi devo cucinarmi il pranzo, la cena, pulire i piatti e tutto. E quindi le cose sono ancora di più rispetto a quelle che erano. Che magari mi sentivo frustrata perché ero sempre io la vecchia. Insomma, però magari qualcuno mi aiutava a scaricare la macchina sentivi frustrata secondo te per rispondere a lui e sul lavoro è un altro obiettivo eh. casa mia quello che non c'è non fa casino eh. Okay. Eh, non niente. Eh, eh, il lavoro bello. ha una finalità il lavoro se stiamo nel sistema deve essere redditività per cui funzionalità per cui l'ordine è tempo e denaro e non possiamo mica perdere a cercare una certa maniera, oh. quindi è per cui ti capisco, ti comprendo e condivido anche la domanda che ti faccio è allora, prima hai detto una cosa che se modifichi eh, ti è utile non è vero che tu non sarai mai ordinato non potrai mai essere bocchetto è una tua libera scelta tu puoi fare ordine come puoi non mm -hmm. farlo, la hai dimostrato. No, mi sto educando, cioè, eh, no, è, è quello che tu vorrai fare. Esatto. La cioè, domanda è, questo, però. ti stava sull'anima, <coughs> ti pesava il fatto di fare Qual era la motivazione per cui tu ti sentivi frustrata dal fatto di fare ordine? Perché quella, di quella te ne sei resa conto? <coughs> e non ti sei, questo è molto importante e non ti sei resa conto in quel preciso momento che cosa c'era dall'altra parte perché noi siamo abituati a osservare il dente che ci fa male non ciò che va bene eh. questa è la nostra natura non natura umana eh. natura condizionata ciò che non va io lo rilevo subito perché parliamo di celebrazione? Mm. Celebriamo ogni cosa di bello che accade nella nostra giornata, in vita. Per cui, secondo te, mm. cos'è che ti rendeva così pesante quell'azione che tu facevi? Beh, vabbè, io ero arrivata ad un limite, nel senso che bene o male, girando per le comunità, la prima cosa che facevo era mettermi al servizio ad osservo. Per cui quello che serviva era proprio oh, lavare i piatti, riordinare eccetera. Ok, ascoltati di nuovo. Asc Aspetta. Ho fatto una terapia adulta. Ok, non è terapia adulta. Forse in alcune comunità chiedono questo, ma tu hai usato un termine. Ricordatevi che il vostro cervello è una macchina perfetta e si riceve il termine servizio. Come si sente il servitore? è questo, se tu dici io mi metto a servizio, mm -hmm. che messaggio stai mandando mm -hmm. a te? Beh, ho, ho, ho sempre utilizzato qualche termine del dono. Del dono. Okay. Cioè, eh, cioè, allora chiamalo dono se è servizio. Se per te è uguale, chiamalo dono mm -hmm. e non chiamarlo servizio. Dimmi, dimmi come ti senti adesso se tu dovessi rientrare in un'altra comunità mm. come ti senti se dici dono mm -hmm. la mia presenza e le mie mani sono al servizio mm -hmm. Dino, fallo come ti senti dentro ascoltatevi non può essere la stessa mm -hmm. cosa mm -hmm. Mm -hmm. anche se la mia idea di servizio è dono mm -hmm. eh ma perché lo chiami di servizio allora non imbralliamo noi stessi non è così sì eh ma io dico devo andare a lavorare così per abitudine però eh, sì lo so che si dovrebbe dire voglio eh ma no, lo uso lo così sì, ok eh, <ride> il linguaggio il linguaggio è il click al nostro cervello se noi mandiamo i messaggi giusti al nostro cervello il nostro cervello ci rimanda le risposte che vogliamo il nostro cervello è una macchina perfetta ma se gli mandiamo i messaggi sbagliati non siamo così scollegati parte destra e parte sinistra eh? cioè ci sono le connessioni olos allora iniziate ad osservare io faccio il canceler, per me il linguaggio è la lampadina spia della persona che ho di fronte, perché noi parliamo con ciò che non lo so come, sì, disagio, sì, eh, male, eh, male come... È un peso sullo stomaco. Okay. Cos'è che non state digerendo della vostra vita? Il linguaggio parla, è il messaggio e anche dei submessaggi, sottotitoli, in, in, in <tllä> invisibili o in una lingua che non conosciamo. Andiamo a conoscere questa lingua, andiamo a conoscere noi, è importante usciamo da un sistema in cui il servizio è servizio. Ma lei ha imparato in comunità, mi spiace perché no, fatto... l'ho trasformato nel senso che l'ho vissuto in un modo diverso, l'ho messo questa lingua. Eh, la scelta non è cioè una rinuncia, non è uguale a una scelta. E io condivido questa cosa che è importante nel linguaggio che usiamo però hanno un, peso, e hanno un peso che non è dato dal significato linguistico sul dizionario ma la cultura che c'è intorno uh -huh. però anche a me sembra che alcune di queste parole rinuncia, sacrifici, servizio a me lo sanno e vedi so, so, tu vieni da una fede cattolica Grazie. e ah. ci credi e io ti posso dire senza negare niente di quello che tu dici ci dicono anche che questo è una valle di lacrime no. ma per eh me è interessante perché anche tra <ride> cittadini eh cittadini perché cittadini. io insisto per me è una devianza soprattutto della chiesa non della religione in sé eh, questa non è una valle di lacrime per andare a godere nel futuro eh, ma semplicemente è la vita e dalle difficoltà noi cresciamo e io sono partita dicendo amiamo le difficoltà che la vita ci propone perché la vita è il futuro è Dio chiamala come vuoi il termine non mi interessa è ciò che si riflette su di noi la vita è sana la vita è bella, la vita è meravigliosa. Se voi per felicità intendete non avere niente mai che non va bene, questa è pia illusione. La felicità è fatta di movimento, la felicità è il giorno e la notte. Per cui la sofferenza fa parte della nostra vita, il sacrificio no. Il sacrificio è, è culturale. La prigione per cui io scelgo di fare una cosa e non faccio alcun tipo di sacrificio. Se per me andare a messa la domenica è un sacrificio, meglio che non lo fai! Però se scelgo una cosa per forza rinuncio a fare quell'altro. Non è vero, hai apportato un cambiamento nella tua vita io fino a ieri ero felice di portare a casa un tot di soldi ad un certo punto ho fatto una scelta volevo tempo e ho scelto di lavorare 20 ore 40 ore al mese e tenermi tutto il resto del mio tempo per cercare un casale cioè ho scelto di è quello che vi proponevo. Io ho scelto di guadagnare quanto era necessario per la mia vita dignitosa, cioè pagare l'affitto, pagare le bollette, mangiare e mettere la benzina per andare a cercare il casale. Ho scelto che all'interno di questo Antonio non lavorasse perché il suo lavoro era un ho lavorato per avere questi soldi per accelerare i tempi per trovare il casale una... ho rinunciato a 2000 euro al mese no ho scelto un'altra cosa questo è il senso perché deve essere una rinuncia Rinuncio ad andare al ristorante no scelgo di stare a casa con Antonio e fare magari a lume di candela Scusa, posso aggiungere qualcosa alla, a quella frase tua che hai detto mi colpito, se scelgo una cosa per forza rinuncio a qualcosa vai, vai. se pensiamo così se tu scegli una cosa, non solo rinunci a qualcos'altro, ma se tu ti fissi su ogni volta che scegliamo una cosa, rinunciamo, se vuoi chiamarlo così, a tutto altro che ci cerca, a, a tutti i miliardi e miliardi di altre cose, di possibilità che avresti fatto. Quindi, pensando così... Eh, Potremmo essere infinitamente tristi tutto il Con una il tempo. scelta il fatto di rinunci ti... a una cosa, ma a tutte le altre cose che avremmo potuto fare. Tu tenessi altri termini, scegli compagno, se, scegli scegli te compagno, <ride> se scegli un compagno rinunci a tutti gli altri uomini, ma se scegli un compagno, rinunci a una parte della tua libertà perché quando tu scegli di stare. No, ma non sto parlando. Sì. Allora, se io vivo da sola e esco tutte le sere. Non devo dire niente a nessuno Se io ho un compagno Anche che vive distante da me E siccome la sera magari mi chiama Non mi trovi Io l'avviso Guarda che stasera è super. Non mi trovi Non ci sentiamo più tardi Non ci sentiamo più Ho rinunciato Secondo questo senso Alla mia indipendenza Non avviso niente a nessuno no. È una mia libera scelta. Sì. Potrei farlo? Sì. Scelgo di non farlo ah, perché? E nuovo, la comunità. Cosa aggiunge? Cosa, di che cosa arricchisce la mia vita? Non perdo niente, ho arricchito, è un arricchimento, è una forza. Ragazzi, in coppia e in comunità. Io parlo della coppia. <coughs> è come se lì ci fosse un cestino io ho 10 caratteristiche meravigliose okay. uh, stupende cosa. Uh, lui ha 12 in quel cestino abbiamo 22 a cui attingere in comunità se uno ha 5, uno ha 8 una... e sta dando il 100% di sé e lo mette lì in mezzo per la comunità non mi interessa se io ho dato 12 lui ha dato 5 tu 22 e l'altro 8 è lì è a nostra disposizione è ricchezza allora siamo arrivati qui l'unica che poteva fare corsi ero io era l'unica che poteva apportare qualcosa di economico all'inizio allora Cosa avrei dovuto dire? Eh ma cacchio, entrano solo i miei soldi, lavoro solo io e allora? Ma no, gli altri mi permettevano di fare quello che io facevo. E attraverso il loro impegno e attraverso la cura della cucina io sono qui ma altri sono là e mentre gli altri sono là, l'altro si può permettere di far quello è, è l'organismo che si muove ogni cellula contribuisce al resto se io muovo le mani nel mio corpo si sta muovendo tutto è tutto attivo e presente è un'unione e ce ne rendiamo conto quando ci fa male il ditino del piede sinistro in quel momento ci manca qualcosa Provate a lavorare senza il pollice, poi ci abituiamo. Ogni elemento è ricchezza. Cos'è? Più importante il pollice o il ditino là? Il pollice. Ecco, vedi. È... <ride> <ride> Dipende di che fa. Ma se ti fa male lì. E Ma se ti fa male che là okay, e le... giorno. Non camminare 30 km, 30 km, 30 km. Eh. se sei un puntatore minimalese pollice vai insegnare niente di, di più importante siamo. siamo perfetti così come siamo certo. poi ci siamo anche elastici in movimento non possiamo essere rigidi perché la canna si spezza l'albero lo abbassa il vento e eh, chi viene da Genova da quelle zone lì vede anche gli alberi che sono piegati così e poi risalgono ma sono mica morti sono alberi che hanno seguito il vento, la natura forse alle volte sono stati vinti dal vento ma in quel preciso momento poi ricrescono e vanno verso il cielo di nuovo, con le radici a terra è importante che abbia quella gotta, è meno bello di quella pianta che ha al... un quello rigido e dritto forse no è meraviglioso così com'è anche con la sua forma anche okay. meno con di essere io non so mai l'ora perché non portiamo orologio ci fermiamo un quarto d'ora ci rivediamo qui fra un quarto d'ora allora, è un calcio <ride> <ride> sono un po' di tutto cioè, faccio. No, io faccio il cancro faccio il corso facilitatore mediatore familiare mediatore relazionale famigliolo. coppia famiglia bambini sì. sì. no? il mediatore familiare è un mediatore del cancro noi invece la la ma la sorella e la sorella e la passa perché studi bisogno di è bello vero